Noi oggi parliamo di come si può vivere pienamente quella fase della vita dai confini sempre più incerti che chiamiamo terza, quarta età, come ci si prepara anche perché è importante prepararsi presto. Non è soltanto una questione di reddito, quello che fa la differenza è la sana alimentazione, il movimento fisico, la compagnia, relazioni sociali, il buon umore, le cure giuste. Beh, Tra poco ve ne parleremo e nel frattempo vi faccio vedere dove si trova la nostra Marta Manzo. Ciao Marta! ciao Gabriella, buon pomeriggio sono al centro Anziani Cecchina Guzzano di Via Tuscolana dove è appena iniziata la lezione di ginnastica dolce lezione tenuta dalla WISP di Roma eh, l'unione eh, sport per tutti alle mie spalle c'è Francesca che sta facendo appunto lezione con le signore che vengono qui proprio per fare ginnastica dolce eh, è cominciata diciamo, la fase di attivazione muscolare e tra poco vedremo insieme alcuni dei movimenti alcune sequenze per tenersi davvero in forma. Vi aspettiamo tra poco. Grazie Marta. Noi siamo davvero curiosi perché possiamo imparare qualcosa di utile con voi. E a questo punto, quale migliore introduzione? Anzi, reintroduzione, perché abbiamo iniziato già a vedere dove si trova per la nostra Marta Manzo. Marta. Eccomi Gabriella, continua infatti la lezione insieme all'insegnante Francesca Brienza che sta tenendo appunto la lezione con le signore. Francesca, perché è fondamentale fare attività fisica intanto? E fare attività fisica quando si diventa più grandi? Intendo proprio questo. Per le persone over 60. E Allora, è fondamentale innanzitutto per mantenere le capacità complete di fare tutti i movimenti che una vita autonoma richiede. Sembra una cosa... Quasi scontata in realtà non lo è per niente perché da una certa età in poi il movimento tende un po' a peggiorare e quindi mantenere in funzione tutte le capacità motorie, mantenere vive tutte le funzioni di movimento quotidiane è una cosa importantissima per mantenere l'autonomia e l'autosufficienza fino a età. Tardissima. Tu mi hai detto prima non è un allenamento, è un modo per tenere appunto i muscoli in funzione e voi mh, fate delle sequenze, proprio dei movimenti eh, consecutivi che servono appunto a stare meglio. Ce ne puoi mostrare uno? Sì, la faccio adesso? Certo. Sì. Allora faccio vedere una sequenza di movimenti che stiamo facendo in questo periodo e che poi le signore faranno insieme a me. Iniziamo dalle spalle, poi coinvolgiamo le braccia insieme alle gambe, insieme alla colonna. È una sequenza che mette insieme i movimenti degli arti con i movimenti del centro. Quindi integra il movimento della colonna vertebrale con il movimento delle braccia e delle gambe. Questo è molto importante per mantenere la coordinazione di tutte le parti del corpo. Questa è una di, un pezzo di questa sequenza. C'è una parte anche legata ai piedi? Voi partite sempre dai piedi? Sì, partiamo sempre quasi sempre dai piedi. Quasi sempre la lezione inizia dall'appoggio dei piedi, dall'ascolto dell'appoggio dei piedi e dal movimento dei piedi, perché la, la componente dell'equilibrio è importantissima. Quindi, molte delle cose che facciamo in queste lezioni servono proprio per migliorare l'equilibrio o comunque per mantenerlo, in, mantenerlo allenato. Io ringrazio Francesca Brienza, la rimando a diciamo, fare lezione con le signore. Gabriella, tra poco ne sentiremo sì. alcune che e sono qui. Ci ritroviamo qui da ci ritroviamo, già troviamo tra tempo. poco. Ti ridò la linea. Grazie, vogliamo sentirle, le signore. Allora, adesso io vorrei tornare da Marta Manzo perché stiamo imparando tante cose. Cose, su come tenerci attivi a tutte le età. Marta, a te. Eccoci, sì Gabriella, stiamo procedendo con la lezione di ginnastica dolce. Io vorrei avvicinarmi un pochino per parlare con le persone che partecipano a questo corso e in particolare vorrei intercettare la signora Amalia. Amalia, buongiorno. buongiorno. Lei viene spesso qui, ormai sono 15 anni. Sono 15 anni, sì. Oh, quanti bello. anni ha? 80, compiuti pochi giorni fa. Perché fa attività fisica? Per mantenermi in forma e per star bene proprio in salute. L'abbiamo fatta anche durante il lockdown, siamo andati in un parco qui vicino e abbiamo con te Francesca continuato a farci fare ginnastica. Lei riesce a seguire bene gli esercizi? Sì, beh, sì. sì. Ma perché è brava Francesca? È, bra è molto brava Francesca, sì. Ma se siete in difficoltà che cosa fate? Eh, sedete, eh. Sì, a parte il fatto che spesso abbiamo la sedia vicino quindi se vogliamo sederci ci si può sedere eh, No, è, è tutto fatto con molta tranquillità Io invece poi mi vorrei spostare anche dalla signora Ada Ada, disturbo anche lei mentre fa lezione Perché viene al corso? Perché è indispensabile Cioè se non lo faccio mi vengono dolori dappertutto Così ce li ho più composti E poi riesco a recuperare nella... E da quanto tempo viene qui? Eh, una decina d'anni circa, non mi ricordo esattamente il periodo. Non ho conosciuto i corsi della Whiskey? Ah, molto interessante, la mia consuocera mi ha eh, costretto di forza a venire perché io ero una persona contraria assolutamente all'attività fisica. Eppure adesso si sente molto meglio? No, no, è indispensabile, è indispensabile perché se non la faccio ho dolori, per cui faccio, faccio e farò. Grazie Ada, continuate pure a fare lezione. Gabriella, dal centro di Via Nomentana ti restituisco Grazie, la linea. Grazie, complimenti agli insegnanti, complimenti agli allievi, veramente a tutti quanti.